Allora buongiorno a tutti, eh, oggi approfittiamo del fatto che siamo tutti a casa per farci un viaggio a Parigi eh, ovvero sì, proveremo a fare un esercizio eh, che è ovviamente legato alla, alla, alla costruzione di un grafo eh, e questo grafo, per diciamo, costruire il grafo, prenderemo spunto da quella che è la mappa della metropolitana di Parigi, mh? di cui qua c'è una, una, una videata no? tratta da, da, dai poster che si trovano nelle varie stazioni. Quindi immaginiamo eh, di essere a Parigi e cominciare a prendere la metropolitana e dover eh, trovare la nostra strada tra le diverse stazioni e diciamo così la, la, la mappa de, delle, delle varie linee ovviamente si può rappresentare eh, attraverso eh, la, una struttura di, di un grafo in cui eh, ad esempio le varie stazioni possono essere i vertici del grafo e le tratte no, delle linee possono essere eh, gli archi del grafo stesso quindi se vogliamo rappresentare la metropolitana eh, di, di Parigi con, con un grafo no, lo possiamo fare e, e quindi da qui potremmo ehm, diciamo rappresentare tutti i percorsi possibili e fare anche diciamo così, uno studio di quali possono essere i percorsi più convenienti per andare eh, da un punto all'altro della città. Eh, proviamo a soffermarci eh, un attimo sulla tipologia di grafo no, di cui stiamo parlando. Allora, se vogliamo rappresentare questa eh, questa, questa cartina no? noi abbiamo le varie stazioni che corrisponderanno ovviamente ai vertici del grafo e fin qui è facile, ogni stazione avrà un nome però, per noi un nome e magari anche altre proprietà del tipo le coordinate geografiche dove si trova esattamente, quindi sarà un oggetto che contiene una serie di informazioni. E poi ci sono i collegamenti tra le varie stazioni eh, ci cioè sono alcuni che sono semplici ad esempio tra queste due stazioni questa e quest'altra passa una sola linea di metropolitana e quindi ehm, un, ci sarà un arco no, che collega il vertice che corrisponde a questa prima stazione con il vertice che corrisponde alla seconda stazione in alt, eh, in, quindi in questo caso c'è diciamo un arco semplice tra due, tra due vertici così come tra qua e qua e così via, ovviamente avremo dei vertici come questo che, sui quali incidono eh, più linee, più connessioni quindi ad esempio qua sulla fermata della bastiglia eh, ci sarà un arco che è quello viola, un arco che è quello arancio un altro viola dal lato opposto, eh, un altro arancio dal lato opposto, eh, su, giallo, scusate, arancio verso, basso, verso il basso e, e giallo di nuovo verso sinistra, quindi praticamente se non conto male, 1, 2, 3 4, 5, 6 archi che insistono su Bastiglia, quindi sarà un nodo di grado 6 ehm, di ehm, archi che puntano, eh, diciamo così, connettono a, con 6 altre stazioni diverse tra di loro quindi sono di nuovo eh, un vertice con 6 connessioni ma sono tutte connessioni semplici, hm, distinte tra di loro ci sono invece dei casi, eh, invece un pochino più complicati eh, se andate a vedere tra, se andiamo a vedere ad esempio fatemene prendere una in cui ci siano ad esempio qua eh, ci sono dei tratti tra questa stazione e quest'altra eh, ci sono due linee diverse che collegano quindi in questo caso se noi volessimo, adesso questo dipende da che cosa vogliamo fare eh, ma tra questo vertice e quest'altro vertice, tra cioè il vertice di Richelieu e quello di Grand Boulevard, ci sono due linee diverse, quella verde e quella eh, lilla. Eh, allora, cosa succede? Che se noi vogliamo, se abbiamo bisogno di modellare la differenza tra le linee, abbiamo bisogno di un multigrafo. Cioè questo sarà un multigrafo perché ogni vertice può essere collegato a un altro vertice attraverso più di un arco. Se invece a noi interessa solamente sapere se quelle linee sono collegate oppure no, e non necessariamente, quelle stazioni sono collegate oppure no e non necessariamente da quali linee eh, allora potremmo usare comunque un grafo semplice dicendo che questi due di sicuro sono collegate eh? poi appunto, come dicevo, se ci serve il dettaglio di quali siano, quali e quante siano le linee che, che li collegano allora ci servirà eh, un multigrafo quindi anche qua la rappresentazione, il tipo di grafo da scegliere eh, dovremo deciderlo eh, noi non solamente in funzione dei dati che vogliamo rappresentare ma anche in funzione di che cosa dovrà fare l'applicazione eh, questo eh, quindi potrebbe essere un grafo o un multigrafo a seconda che ci interessi oppure meno tenere conto del, del, di quali siano le linee che collegano due punti non solamente del fatto che siano collegati eh, per la gran parte questo grafo in realtà è un grafo che potremmo invece considerare un grafo non orientato mm? un grafo non orientato eh, salvo se non sbaglio ci siano alcuni angolini che adesso devo vedere se riesco a ritrovare in cui invece ci sono dei sensi unici. E qui, eccolo, eccolo qua. Eh, tendenzialmente è un grafo non orientato, tranne per questo, questo tratto della, della cartina, eh, che, in cui ci sono quattro stazioni, una, due, tre e quattro, sulle quali la eh, metropolitana esegue una, un cerchio in senso antiorario. Eh, e quindi non è vero che se c'è l'arco da qui a qui ci sia anche qui da Bozzaris a Plus Defet, ci sia anche l'arco inverso da Plus Defet a Bozzaris, anzi sicuramente da Plus Defet si può andare a Bozzaris, ma non direttamente, bensì passando attraverso altre due stazioni intermedie. Ehm, questo ovviamente è, è, fa sì che se vogliamo rappresentare anche questo dettaglio saremo costretti a trattare eh, un grafo di tipo orientato, no? che è un po' una sfortuna perché se non sbaglio in tutta la cartina è l'unico... Sono le uniche tre stazioni in cui questo succede per tutto il resto. Essenzialmente ogni volta che come è quasi normale per metropolitana, ogni volta che una, la metropolitana può andare da una stazione alla stazione successiva. Ovviamente <coughs> oscura, può anche fare il percorso inverso quindi, a seconda del livello di dettaglio con cui vogliamo rappresentare questo problema, questo grafo sarà un grafo semplice non orientato, oppure un grafo, un multigrafo. Non orientato, oppure un multigrafo orientato, eh, se vogliamo tener conto anche di quel piccolo anomalia eh, che esiste solo in un angolino. Che, eh, che però, se vogliamo rappresentare correttamente i percorsi, forse ne dovremmo tener conto. Eh, dipende chiaramente da quale problema vogliamo risolvere. Eh, L'altra eh, informazione che ci può servire è eh, il fatto che queste tratte eh, non sono ovviamente tutte lunghe uguali, ci sono alcuni tratti che saranno molto brevi. E altri tratti che invece saranno più lunghi. Eh, ci sono alcune tratte su cui la metropolitana viaggia più rapidamente, più velocemente, e altre tratte in cui la metropolitana viaggia più lentamente. E quindi gli archi di questo grafo non sono tutti uguali, Beh, sicuramente differiscono sulla base della linea, quindi la linea verde, la linea gialla, la linea azzurra, la linea rossa sono linee diverse. Eh, possiamo tener conto di questa informazione oppure no, se sì ovviamente dovremmo tener conto di questa informazione nell'arco perché è l'arco che appartiene alla linea, non alla stazione stessa eh, ma poi potremmo tener conto nell'arco del tempo di percorrenza o della distanza percorsa eh beh, dipende di che cosa vogliamo fare, se vogliamo eh, calcolare il tempo, cioè il percorso più rapido tra due punti ovviamente ci interessa il tempo di percorrenza di ciascuna tratta, mentre invece eh, se volessimo che ne so, calcolare l'energia spesa e il carburante speso mi interesserebbe forse di più la distanza quindi la lunghezza percorsa in ciascuna tratta oppure potrebbe interessarmi la frequenza quindi con quante veicoli eh, passano ogni quanti minuti passa il prossimo treno su quella, su quella singola tratta Sono tutte informazioni che potremmo voler eh, memorizzare all'interno eh, dell'informazione che, eh, che rappresenta l'arco mm? quindi eh, non basta eh, dire voglio rappresentare la, eh, la, la cartina di Parigi, ma bisogna chiedersi e dobbiamo decidere che cosa ne vogliamo fare essenzialmente. No? Allora andiamo per gradi, magari come il primo esercizio che facciamo su questo tema eh, partiamo da un, da un compito relativamente semplice. Eh, come io ho scritto qua sul repository, eh, vogliamo costruire un grafo che permetta la ricerca dei percorsi all'interno della metropolitana di Parigi e iniziamo semplice, una versione semplice. Partiamo da un grafo semplice, orientato e non pesato. Quindi ho scelto di fare il grafo semplice, non mi interessano quindi le linee multiple, però mantengo il grafo orientato no? perché voglio tener conto di, quelle, ehm, di, di quel circolo di eh, sensi unici che esiste purtroppo in una, in una parte eh, della città. il grafo non pesato per il momento, poi potremmo sempre crescere e chiaramente eh, rendere più complessa la cosa. Allora, come facciamo eh, a, a implementare questo esercizio? Quindi costruire un grafo che corrisponda eh, a questa parte eh, della, della cartina. Allora, per farlo io eh, ho trovato dei dati che sono relativi alle varie stazioni e li ho importati e trasformati in un database SQL hm, che ha questa struttura eh, di base. Eh, quindi ha una, classe, eh, una tabella linea, una tabella connessione e una tabella fermata eh, che adesso andiamo ad analizzare eh, nello specifico allora, questo è il database Metro Paris, Paris, o Paris ehm, connessione, fermata e linea la eh, tabella principale è quella della fermata no? quindi la singola fermata eh, che come vedete ha un ID, un nome magari ingrandisco un pochino così è più facile se riesco a spostare il mouse fino là, ecco Così forse è più facile leggere, purtroppo AIDSQL non ingrandisce facilmente eh, queste parti dell'interfaccia. Dell ehm, dicevo c'è l'id di fermata, il nome della fermata, quindi un identificativo unico, intero, il nome della fermata, ciò cioè che viene visualizzato, e le coordinate XY, latitudine e longitudine dove si trova questa fermata. Quindi questo è un esempio in cui si possono vedere eh, l'ID di fermata, il nome e le varie coordinate a cui si trova, diciamo geograficamente sul sul mappamondo la, la fermata stessa. Per quanto riguarda eh, la linea, hm? eh, la linea rappresenta eh, le varie linee di metropolitana, quindi la gialla, la verde, l'azzurra, eccetera, eccetera. C'è una linea identificata da un nome, eh, da una velocità di percorrenza eh, media, dall'intervallo tra le corse, medio, e dal colore con cui è disegnato nella cartina. Quindi qui abbiamo un esempio. Abbiamo una linea, qui ci sono 63 linee diverse, che sono la linea C, ha una velocità media di 55 km all'ora, passa normalmente un treno ogni 15 minuti e viene disegnata sulla cartina con questo colore. Queste varie sottocategorie sono, c'è cioè, di varie tratte diverse della linea che vengono gestite in modo diverso, ma sono dettagli che, che non ci interessano moltissimo. Eh, di fatto l'utente quello che vede vede la differenza tra i vari colori quindi queste che sono tutte colorate nello stesso modo anche se internamente sono etichettate in un modo diverso ehm, la, okay. eh, la terza tabella è la tabella connessione la tabella connessione è la tipica tabella di relazione come abbiamo visto qua eh, collega le linee alle fermate Ops, collega le linee alle fermate eh, eh, e quindi Ogni tratto no, di fatto della, della metropolitana eh, dice che eh, la connessione, ne prendo una caso numero 100, eh, è relativa alla linea 1028, quindi non so, la linea verde, la linea gialla, quello che sia, e collega la stazione 361 alla stazione 362. Quindi praticamente corrisponderebbe all'arco del nostro grafo, eh, il, singolo, il singolo arco, e quindi mi dice. Eh, di fatto una linea è, co è costituita da un insieme di connessioni e ciascuna connessione guardiamo il database, vedete qui c'è una molteplicità una linea è fatta di molte connessioni ciascuna connessione collega due fermate una stazione di partenza e una stazione di arrivo mm? eh, qui in questo database c'è un po' di confusione sui nomi nel senso che la tabella si chiama fermata ma in questa tabella connessione in realtà viene chiamata stazione eh? ma è la stessa cosa sono sinonimi, li trattiamo come sinonimi mm? Viceversa dal punto di vista della fermata, la fermata eh, potrà essere eh, diciamo così, citata come stazione di partenza per più connessioni diverse di linee diverse e potrà essere una stazione di arrivo per più connessioni diverse di linee diverse. Quindi è una relazione di fatto molti a molti tra linea e fermata dove però eh, la, questa relazione ha un'informazione doppia, cioè la fermata, viene coinvolta due volte come partenza e come arrivo, quindi una relazione un pochino più complessa eh, del solito. Ok, ehm, costruiamo il grafo. Allora, partiamo da un, da un, database, da un progetto Eclipse, hm, che, di cui eh, ho pubblicato il progetto base no, su GitHub, progetto Eclipse che si chiama anch'esso Metro Paris e quindi creiamoci un branch all'interno del quale lavorare così non modifichiamo quello che è il progetto base da cui potete provare a lavorare anche voi rispetto a quello che sviluppiamo insieme soluzione volta in video ok una volta scrivevo a lezione ma adesso eh, non si può più allora qui avevo già preparato un po' di classi diciamo così semplici semplici in particolare ho una classe fermata che rappresenta ovviamente la, la singola fermata id, nome e coordinate la, la, nel database quindi stiamo abbastanza usando i criteri di ORM sulla fermata c'è id, nome e coordinate e qui ho un oggetto che ha tre campi, id, nome e coordinate l'unica differenza è che le coordinate non le ho eh, memorizzate come eh, latitudine e longitudine come due numeri reali ma eh, ho fatto uso di una semplice libreria che si chiama Simple Lat Long eh, Simple Latitude and Longitudes, è cioè una, cioè una libreria che eh, diciamo, è, definisce un tipo di dato, latitudine e longitudine, coordinate e di fatto mi dà già dei metodi per poter calcolare le distanze eh, è una classe molto semplice eh, non, diciamo, dà dei risultati relativamente approssimati rispetto a quello che è diciamo così, la, la complessità dei calcoli eh, geografici ma di, per i nostri scopi è, un po', è comoda perché impacchetta in un unico oggetto la latitudine e la longitudine quindi non dobbiamo farci i conti a mano eh, con la trigonometria, il teorema di Pitagora e cose di questo genere eh, perché è tutto diciamo, è gestito da questa classe e quindi l'ho memorizzata così, uh, ID fermata, nome, coordinate, eccetera, eccetera. E' è un oggetto in cui, come vedete, non c'è praticamente nulla, no? se non il uh, getter e setter per, per i tipi di dati principali. Poi ho una classe linea, mh, anche qua, ID linea, nome, velocità, intervallo, sono esattamente gli, gli attributi della della tabella quindi ho mappato la tabella su una classe come vedete qua non c'è nulla di, di, di più e poi c'è la classe connessione che richiede un pochino più di lavoro no? nel senso che la classe connessione è una classe che ha delle relazioni nella tabella nel database abbiamo visto e andiamo a prendere il diagramma che una connessione ha una relazione con una linea, una relazione con una fermata di partenza e una relazione con una fermata di arrivo eh, quindi eh, queste, secondo diciamo, il paradigma ORM ci dice guarda tu non, è meglio se tu non rappresenti la linea come eh, numero intero di linea o la stazione di partenza di arrivo come ID ma provare a rappresentare direttamente l'oggetto e quindi vediamo che questo oggetto connessione contiene sì l'ID connessione che è un intero ma poi gli altri tre campi a differenza della tabella del database che contiene numeri, numeri e numeri qua contengo, qua invece rappresento oggetti, oggetti, oggetti. E ovviamente questi oggetti me li dovrò andare a, a, a trovare no? quando mi servirà. Quindi, eh, al di là di questo, questo lavoro oggetti, il lavoro ovviamente, il, il compito cioè, più, più ingrato sarà quello del DAO in cui eventualmente deve andare a fare questo tipo di collegamenti. Hm? Eh, e per il resto, come sempre, è, una, è, una, mh, è un oggetto semplice che non abbia metodi oltre il getter setter oltre a questo nel progetto base cosa trovate? Trovate già un, un, una prima implementazione di un DAO che contiene due eh, metodi, dammi tutte le fermate e restituisce una lista di oggetti di tipo fermata eh, nome, cognome, coordinate, eh, cioè, ID, no, id fermata, nome e coordinate l'unica cosa di dettaglio ovviamente, di, cioè, che degna di dettaglio è che eh, quando costruisco l'oggetto le coordinate, coordinate X e coordinate Y vengono usate per costruire questo oggetto latitudine e longitudine che poi inseriamo eh, direttamente nell'oggetto mm? quindi questo lat viene usato dal DAO per costruire subito l'oggetto lat eh, e poi aggiungerlo alla, alla mia collection e anche qua mi pare ci sia un metodo eccolo qua, get all-line che fa esattamente lo stesso lavoro sulle linee mm? e eh, quindi una query da tutte le linee del database e per, per ciascuno di esse tro, crea un oggetto linea in cui essenzialmente ci mette solamente eh, i, i, i quattro valori, senza nessuna particolare elaborazione. Eh, per pigrizia, ma anche così vi lascio un po' di lavoro che è la parte più interessante, non ho, eh, non ho implementato in questo DAO nessun metodo per leggere, per la lettura delle connessioni. Eh, per verificare che tutto funzioni c'è un piccolo test DAO che legge le fermate, le linee, le stampa, essenzialmente nulla di particolare, eh, così verifichiamo che il database sia stato correttamente importato e che il DAO sia stato correttamente, diciamo così, eseguito questa videata che c'è qua sotto nella console eh, riporta l'output del test DAO quando l'ho provato a eseguire un minuto fa <ride> prima di iniziare la lezione per essere sicuro che tutto fosse a posto quindi i primi due messaggi sono i messaggi del connection pool di Icari. che ci dice eh, è tutto a posto, ho iniziato la connessione ho iniziato il pool e, e questo è l'elenco della linea Mm? E, e, e questo è l'elenco della fermata e questo è l'elenco della linea mm? questo è quanto allora a partire da ciò sì. vogliamo costruire un grafo come dicevamo semplice orientato mm? okay. all'interno eh, che rappresenta i percorsi all'interno della metropolitana di Parigi allora eh, per farlo ci costruiamo una nuova classe model mm? eh, eccola qua eh, All'interno della quale, appunto rappresentiamo il grafo, private, graph, graph ovviamente lo andiamo a pescare dalla libreria org.jgraft, eh, lo possiamo chiamare grafo, questo grafo che cosa avrà? Avrà eh, vertici e archi che dobbiamo definire nel nostro caso i vertici del grafo sono le fermate quindi posso usare l'oggetto fermata eh, mentre l'arco abbiamo deciso che il grafo per il momento sarà un grafo non pesato quindi un default eh, edge quindi questo grafo lo dobbiamo leggere e popolare eh, all'interno del modello e creare all'interno del modello quindi possiamo innanzitutto inizializzarlo nel costruttore, public model, definiamo un costruttore eh, che crei l'oggetto grafo istanziando un nuovo, ecco adesso a questo punto dobbiamo eh, andare a ricordarci quali delle eh, classi della libreria graph eh, implementa il grafo eh, che ci interessa eh? in particolare il grafo eh, orientato non pesato e semplice mm? eh, questo lo possiamo fare ad esempio andando a vedere la, la, la, la, la, le slide oppure la documentazione della libreria vado a prenderla da un browser, faccio prima eccola qua, c'è il graph-t, documentazione, javadoc, doc. Oh, Vediamo il wiki, che aveva questa bella paginetta. Eccola qua. Questa bella tabellina, che è analoga, diciamo così, alle, alle slide, eh, al selettore che avevamo implementato con le slide, in cui ci serve, avevamo detto un grafo non orientato, quindi la seconda metà della tabella directed C eh, che non abbia capi, quindi qui abbiamo un no, archi multipli no, pesato no. Quindi questo simple directed graph. Quindi il tipo di grafo che voglio implementare è questo simple directed graph orientato, non pesato, non multi e niente capi. Quindi simple directed graph eh, la tipologia i generics del grafo lui li capisce chiaramente dal dis.graph così come li abbiamo definiti quindi sarà un grafo che contiene le fermate ma devo dichiarare default edge.class affinché lui possa internamente creare gli archi ok questo abbiamo creato il grafo vuoto all'interno di questo grafo eh, dobbiamo aggiungere vertici aggiungere i, ehm, gli archi allora i vertici è facile perché addirittura eh, abbiamo già anche il DAO pronto quindi possiamo eh, memorizzarci una lista di fermate fermata, eh, fermate, la chiamo fermate al vale plurale, e questa lista di fermate, java.util.list, eccola qua, eh, la posso leggere direttamente dal DAO. Quindi all'interno del module posso crearmi un ehm, metro DAO uguale new metro DAO e chiedere al signor DAO darmi una lista delle fermate, dis.fermate uguale dao.getAllFermate, e fin qui sono a posto. Dao.getAllFermate mi dà da una lista eh, che contiene tutte le fermate, del, e di fatto sono quelle che abbiamo stampato qua sotto. Ciascuna di queste sarà un vertice del nostro grafo, quindi aggiungere i vertici al grafo è un'operazione molto semplice, devo semplicemente iterare su questa lista di fermate e per ciascuna fermata fare add vertex aggiungendo il vertice ricordiamo che la lista di fermate è una lista di oggetti fermata e il grafo è un grafo di oggetti fermata i cui vertici sono oggetti fermata quindi i tipi di oggetti sono compatibili quindi si possono direttamente aggiungere questo lo posso fare anche usando la classe di utilità graphs graphs che è la classe che contiene i metodi statici di utilità, eh, che ha un metodo addAllVertices, da aggiungi tutti i vertici, eh, che ci evita di dover fare il ciclo eh, che vada a, a iterare sulle, su tutte le fermate, lo fa direttamente, riceve un grafo come parametro e una collection. Il grafo sarà il nostro graph, this.graph, e la collection di vertici ovviamente sarà this.fermate. Quindi in questo caso, con queste tre istruzioni, abbiamo popolato il grafo con i vertici che ci interessano. In questo caso eravamo fortunati perché i vertici erano già esattamente i valori di una tabella, per cui ci bastava il metodo del DAO per riuscire eh, a, a leggerlo tutto. Eh, verifichiamo, prima di scrivere troppe righe di codice, che tutto funzioni bene, quindi proviamo a stampare il grafo printline di eh, grafo, dis.graph magari ci mettiamo un nostro piccolo metodo di test per non creare una classe test model public static void main string args e quindi possiamo semplicemente model m uguale new model e semplicemente il creare il modello fa sì che Uh, venga eseguito il costruttore dentro il costruttore stiamo costruendo il grafo e, e lo stiamo anche stampando a, livello di, eh, a scopo di debug um, ovviamente possiamo decidere a seconda del, delle esigenze della nostra applicazione se il grafo ha sen abbia senso costruirlo nel costruttore del modello oppure avere un metodo a parte quindi il costruttore del modello costruisce solamente alcune strutture, strutture dati minime e poi abbiamo un altro metodo magari no? crea grafo, build grafo qualcosa di questo genere del model dentro il quale andiamo a inserire la creazione del grafo, grafo vera e propria. Questo perché quando io eh, nella tipica nostra applicazione JavaFX il modello lo creo direttamente nel main eh, prima di aprire l'interfaccia grafica e quindi se la creazione del grafo fosse un'operazione particolarmente lunga allora averla nel costruttore del modello che mi blocca l'avvio della finestra potrebbe... Creare un po' di confusione negli utenti che vedono che l'applicazione non sta partendo. In realtà è partita, sta leggendo il grafo, ma loro non vedono nulla. Quindi in quel caso magari è meglio eh, rimandare la creazione del grafo a un secondo momento quando magari l'utente richiede qualche azione. Hm? Eh, però questo è un dettaglio che ovviamente dovremo eh, valutare di caso in caso, di applicazione in applicazione. Per ora vediamo se funziona. Quindi prendo questo model e provo a fargli un run. E lo salva, lo compila e mi stampa, effettivamente vedete che qua sta usando la sintassi del libro di t quindi aperta tonda, elenco di vertici, elenco di archi, quindi qui ci sono gli elenco di vertici che sono i nomi delle, eh, delle stazioni, delle fermate, e dopo tutto questo lungo di ferma, elenco di fermate ci sarà l'elenco degli archi del grafo, che in questo caso ovviamente è ancora vuoto. Elenco degli archi e poi chiuso tonda per chiudere la coppia di elementi che rappresenta il grafo. Quindi, in questo caso, perdono, mi sono spostato col cursore dalla parte sbagliata, eccolo qua. In questo caso no, sembra che i vertici del grafo siano stati caricati correttamente. Adesso aggiungiamo gli archi, mm. aggiungiamo gli archi, bisogna averli gli archi. Allora, eh, quanti modi ci sono? Quali modi ci sono di poter, per poter creare un grafo? Allora, le prime volte diciamo, ci eserciteremo e vedremo e eh, vedremo eh, tre modi no, principali di cre per creare i vertici di un grafo poi eh, in modo da impratichirci con i diciamo metodi principali utilizzati e poi più avanti chiaramente eh, almeno sapremo orientarci su quale delle modalità eh? Eh, la prima modalità eh, che, che adottiamo è una modalità molto semplice la più semplice di tutta e molto spesso la meno efficiente, no? rischia di essere la meno efficiente. Eh, su che cosa si basa? Si basa sul fatto che eh, il grafo ha un certo numero di vertici e per ogni coppia di vertici può esserci o non esserci un arco. Allora noi possiamo eh, chiedere al grafo, per ogni coppia di vertici, se l'arco c'è o non c'è. Meglio, questo, gra questo grafo ovviamente non lo sa so ancora e quindi per poter rispondere dovrò andare nel DAO e dire, senti tu, da caro DAO, interrogando il database, dimmi un attimo se tra questa coppia di stazioni c'è o non c'è una connessione. Mm? Allora, questo è molto semplice da fare, andiamo, andiamo di nuovo Eclipse, um, perché, diciamo, diciamo, creazione degli archi, mentre prima la creazione dei vertici era questo semplice, guardate, queste due semplici istruzioni creazione dei vertici, faccio una chiamata eh, al DAO per avere i vertici e poi una chiamata al grafo per dire, aggiungili, mm? una cosa da nulla. La creazione degli archi, diciamo, chiamiamola metodo 1. Eh, tutte le coppie, coppie di vertici, chiamiamola così. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso eh, considerare tutte le possibili coppie di vertici per ciascuna coppia di vertici mi chiedo se devo aggiungere l'arco o no. Se devo aggiungerlo, lo aggiungo. Quindi, a livello di codice è una cosa molto semplice. Ho due cicli annidati, for fermata F fermata di partenza. Eh, due punti eh, dis.fermate. Poi for fermata di arrivo FA di, che itera sopra dis.fermate. Mi chiedo if esiste una connessione tra FA ed FB, se esiste una connessione se FA è collegata ad FB, una traccia una, che va da FA a FB, che va da ad FB, se esiste, e ovviamente qua poi dovremo sostituire il codice reale e cosa devo fare? dovrò ehm, aggiungere l'arco e quindi il grafo ad edge, aggiungo un arco tra fa ed fb nel caso in questo è un grafo non pesato e quindi una volta che ho aggiunto l'arco non ho altre informazioni da aggiungere questo è il modo più semplice a noi serve sol solamente un metodo per dire date due fermate Dimmi se esiste o no un arco tra queste due, o meglio una connessione della metropolitana di una qualunque linea, non mi importa, che vada da FA a FB, tra una stazione e un'altra stazione. Questo è vero. Ma questo lo possiamo fare in modo relativamente semplice perché il nostro database ha già una tabella connessione che faccia questo: data una stazione di partenza, una stazione di arrivo, eh, ad esempio 360. 231 io so che esiste almeno una linea che le collega in questo caso la linea 1026 poi può darsi che queste due stazioni siano anche a loro volta collegate da altre linee, non lo so può darsi, a me interessa se ce n'è almeno una quindi io potrei conoscendo queste due stazioni andare a controllare select proviamo a leggere tutto from la tabella si chiama connessioni where, where la stazione di partenza che si chiama id stazione di partenza è uguale a 360 and id stazione di arrivo è uguale a 231 Ne ho presa una a caso e in questo caso mi dice sì ce n'è una se io avessi preso un'altra stazione di arrivo non mi direbbe che ce n'è nessuna, mi direbbe che non ce c'è nessuna quindi in questo caso con una query che si basa su questo possiamo ottenere se c'è o se non c'è la stazione oppure visto che a me non interessa molto ma mi interessa solamente se, quante ce ne sono se, se qui c'è un 1 allora vuol dire che l'arco la, la, c'è, se c'è 0 vuol dire che l'arco non c'è quindi con questa query semplicissima io posso eh, farmi dare, dati due stazioni, una di partenza e una di arrivo, eh, il numero di archi eh, che le collegano. Se questo numero è 1 oppure maggiore di 1 vuol dire che c'è una o più di una linea che collega direttamente queste due stazioni, altrimenti è 0, quindi vuol dire che queste due stazioni non sono collegate e io non dovrò ovviamente aggiungere l'arco. Allora, sapendo questo lo possiamo aggiungere al DAO. Andiamo a prenderci il nostro metro DAO e ci aggiungiamo un metodo, public boolean, eh, fermate connesse. Da fermata, fermata di partenza, a fermata, fermata di arrivo. Questo metodo dovrà di fatto eseguire questa query. Eh, Andiamo a prenderla, incolla. Qui devo fare attenzione se vado su più righe di aggiungere sempre uno spazio perché altrimenti ok? Punto e virgola. Ehm, questa qui, attenzione, dobbia, deve essere parametrizzata, quindi stazione di partenza uguale punto interrogativo, stazione di arrivo uguale punto, eh, punto interrogativo e allora un, devo semplicemente eseguire questa query eh, nel, sul mio database quindi fo, eh, dunque devo ap aprire una connessione o meglio prenderla in prestito dal mio connection con uguale db connect, dal mio connection pool Icari sto prendendo in prestito una connessione Creo un nuovo statement, prepare statement st uguale connection.prepare statement di questo SQL che ti ho appena dato. Ovviamente ci vuole il mio caro try catch per garantire che venga trovato un impossibile errore di connessione o di esecuzione. E poi devo in, impostare i parametri della query, quindi questa, para, questa query avrà due parametri, la stazione di partenza e la stazione di arrivo, che sono entrambi dei numeri interi, quindi set int il primo parametro è l'id della stazione di partenza, quindi fp, attenzione che è un oggetto, quindi devo prendere get id fermata per prendere l'id della sua stazione, setInt int, la stessa cosa, 2fp.get id fermata. Vado a si è piccolata, fermata di arrivo, id fermata, quindi ho parametrizzato la query, ho inserito i parametri, posso eseguire la query, result set, uh, result set uguale uh, statement.executequery, executequery, Execute query, punto query. Se tutto va bene, la query mi restituisce una tabellina, uno per uno. Mm, no, non ho me, no, fatemi aggiungere il nome, sc, eh? il nome a questa colonna, perché altrimenti la colonna è un po' scomoda da leggere perché si chiama count asterisco, se invece la chiamo sc, la rinomino e si chiama c. Eh? E quindi a questo punto è molto facile per me andare a prendere. Eh, innanzitutto portarmi sulla prima riga, reset.first, vai sulla prima riga io avendo fatto una select count sono sicuro che la riga ci sia Beh, nel caso in cui non ci fosse ovviamente salta fuori un'eccezione ma vuol dire che c'è qualcosa di particolarmente strano mm? eh, se c'è la prima riga mi posiziono sulla prima riga e poi posso avere eh, leggere il valore intero eh, del numero di connessioni conness eh, numero di linee che collegano le due stazioni semplicemente andando a interrogare get int della colonna che si chiama c e a questo punto ritorniamo eh, vero o falso a seconda che linee sia maggiore o uguale a 1 quindi se linee è maggiore o uguale a 1 ritorna vero se linee invece non è maggiore o uguale a 1 cioè è uguale a 0 ritornerà falso, l'ho sintetizzato semplicemente con, ritornando il valore di questa espressione booleana Quindi eh, fatto questo chiudo la connessione, ricordiamocelo, non l'ho fatto prima, connection.close, e di fatto la restituisco al connection pool. Cioè, certo, lo devo fare prima del return. Fatto dopo il return non servirebbe a molto. Hm? Ok, questo è il semplicissimo nostro metodo DAO, del DAO. Eh, mi segnala un errore dove? Boolean. Ah ok, perché in realtà non sto ritornando in tutti i casi, perché se arrivo nel catch non faccio l'istruzione return. Mettiamo return false in fondo per buona misura. Ok, eh, non dovremmo mai arrivare qua sotto, perché in realtà di solito dovremmo arrivare qua a meno che non ci sia un'eccezione. Allora, proviamo a vedere se il nostro model funziona a questo punto, perché eh, se esiste una connessione, noi lo possiamo fare, lo possiamo tradurre in Java, non è più una, un commento, ma usando il metodo fermate connesse, tra fermate di partenza e fermate di arrivo. Questo metodo fermate connesse mi ritorna un boolean e questo boolean viene usato direttamente dal if. E vediamo a questo punto se, dopo aver fatto tutto questo, il grafo è cambiato. Allora, proviamo a eseguire nuovamente il model Sa FB, non è FB ma è fermata di partenza, qui ho sbagliato tutto, fermata di arrivo. Fermata di partenza, fermata di arrivo. Ok, salviamo e proviamo ad eseguirlo. L'ha fatto, l'ha fatto in tempo anche relativamente rapido, facciamo solo una un modo per visualizzare un pochino meglio queste informazioni, eccolo qua. Allora il grafo, questo è l'elenco dei vertici che finisce grosso modo! Ops, qui, l'elenco degli archi invece Ma l'ha fatto perché non stampa una volta sola? Dove stampare due volte, dovrei stampare qua e anche qua riproviamoci un attimo model vai ah ok no semplicemente non l'avevo ancora terminato stavo ancora calcolando quindi questa stampa qui è questa in cui abbiamo stampato il grafo Appena abbiamo eh, creato i vertici e questa seconda stampa, in realtà, non l'ha ancora fatta, non lo stiamo ancora facendo, e vediamo qua, infatti, il programma è ancora in esecuzione perché richiede un certo tempo. Cosa sta facendo adesso il programma in questo momento? Beh, in questo momento, il programma sta considerando tutte le fermate che sono 619. In coppia con tutte le altre fermate, quindi sta facendo quante query? Sta facendo 619 per 619 query, 383.000 query. 383.000 query, le quali impiegano ciascuna quanto tempo? Ne impiegano circa eh, qualche millisecondi, millisecondi, perché vedete che qua l'usato di questa query. Eh, No, non, mi, non è neanche in grado di, di, di misurarla la durata no? eh, provo a eseguirla eh, 16 secondi un, cent un centesimo di secondo diciamo, grosso modo hm? 231 provo a eseguirla un millesimo di secondo perché probabilmente aveva già il risultato se io prendessi un altro numero siamo eh, così quindi intorno al millesimo di secondo il millesimo di secondo vuol dire che io questa cosa qua per fare 380.000 query diviso mille dovrò aspettare circa 300 secondi cioè c'è circa 5 minuti e infatti il nostro e, e per conferma il nostro database sta lavorando perché se io vado con idsql a vedere eh, i processi in esecuzione del database dov'è? penso sia qua eccolo qua vedete che lui sta eseguendo qua delle query, adesso qua ho fatto casino io ho, ho eseguito due programmi in parallelo quindi sta facendo query a manetta, eh, quindi devo riuscire a, a fermarne almeno uno dei due, ok, questo qui, ok, questo qui è ancora in esecuzione avevo peggiorato le cose perché avendo, avevo lanciato due volte il programma e quindi prima che il secondo finisse l'ho rilanciato prima che il primo finisse l'ho rilanciato quindi queste sono tutte, allora cosa vediamo qua? qui vediamo tutte le connessioni che sono state aperte sul database Metro Paris il, queste sono tutte connessioni aperte dal nostro connection pool il nostro connection pool pur avendo aperto molte connessioni adesso il programma è fermo in un doppio loop seriale, sequenziale, quindi in realtà queste connessioni non le può usare in parallelo ne usa una sola per volta e adesso stava eseguendo il controllo tra la stazione 170 e la 221 se io eh, aggiorno questa finestra mi dirà che adesso sta controllando la 206 con la 507 e mentre parliamo sta andando avanti 209 con la 217 e così via e quindi dovremmo arrivare, siamo, siamo un po' oltre il tempo di esecuzione, un po' oltre la metà del tempo di esecuzione, tra un po', eh, prima o poi, speriamo che, che finisca, no? che il programma riesca a terminare. Ehm, allora, questo è un metodo, adesso mentre noi andiamo avanti con il ragionamento, il programma continuerà ad andare avanti, e poi speriamo di riuscire a vedere il risultato, non appena il programma sarà terminato. Quindi, funziona, è semplice, può essere lento, oppure facendo una query molto molto semplice come abbiamo visto il tempo di esecuzione è intorno al millisecondo eh, però un millisecondo eseguito 300.000 volte significa 5 minuti questa non è una questione di complessità la complessità qua è n quadro è semplicemente il numero di operazioni da fare allora se il grafo è piccolo quindi non abbiamo tantissimi vertici in questo caso 600 vertici sono già un certo numero ma se il grafo fosse più piccolo questo metodo va benissimo quando il grafo comincia ad avere certe dimensioni qui appunto avendo 600 vertici, 300 vertici cominciamo ad avere 300.000 combinazioni diverse e beh questo qua ci stiamo già accorgendo anche su un esercizio semplice, semplice che richiede un certo tempo e magari non siamo disposti ad accettare questo tempo allora come possiamo fare? ovviamente mentre io sto chiacchierando lui sta andando avanti eh, quindi prima o poi stamperà qua sotto la soluzione, il grafo creato ma nel frattempo chiediamoci, stiamo facendo, riusciamo a farlo in modo migliore? beh, allora in questo modo noi stiamo considerando praticamente i potenziali archi 1 a 1 i potenziali archi uno a uno. quindi sto immaginando come se il mio grafo fosse un grafo completo con densità 1, quindi numero di archi pari a n quadro, numero di vertici al quadrato e sto andando uno per uno a, a dire, ma tu ci sei davvero? e per ciascuno di questi faccio una query del database e la query del database eh, ovviamente richiede il suo tempo eh, e sto usando il database per avere un'informazione veramente di basso livello Cioè un database che è in grado di fare query anche complicatissime e noi stiamo chiedendo, senti, dimmi se c'è un arco tra questi due vertici, sì o no? Eh, potrei usare il database meglio Potrei chiedere al database, data una stazione di partenza, mi dici quali sono tutte le stazioni di arrivo? Allora, in questo caso, io potrei ridurre drasticamente il numero di query, perché data una stazione di partenza, io potrei prendere la prima stazione di partenza e farmi dare dal database tutte le stazioni di arrivo. Quindi, con una query sola, mi faccio dare eh, tutti gli archi uscenti da quella stazione. Poi passo alla seconda stazione e chiedo al database, attraverso il DAO chiaramente, dammi le stazioni connesse a questa e allora lui mi darà in un colpo solo tutte le stazioni raggiungibili dalla seconda e così via. Allora cosa sto facendo? Sto facendo delle query magari che sono un pochino più complicate perché non restituiscono un valore solo, un risultato solo, bensì restituiscono un insieme di valori. Però tutto sommato il database è stato inventato per questo quindi dovrebbe lavorare bene in questo senso, e, ma eh, riesco a ridurre drasticamente il numero di, di, di query che faccio, perché non farò più una query per ogni potenziale coppia di vertici, 300.000, ma farò solamente più una query per ogni vertice, per ogni stazione di partenza. E quindi sto passando da un numero di query pari a n quadro a un numero di query pari a n, usando un una query che è magari un pochino più complicata, però direi che il guadagno ci può essere. Allora, Proviamo a, a pensare a quale potrebbe essere una query diversa, mentre il, questo signore, il nostro amico, sta facendo il controllo della stazione di partenza 456, quindi siamo più o meno a 4 sesti eh, della, della, del numero di, di stazioni da, da provare, quindi nel frattempo lasciamolo lavorare. Mentre lui lavora io mi preparo un'altra query, um, sempre andando a vedere la mia bella connessione chiaramente. Allora, data una stazione di partenza, questa qua, la, 1026, eh, scusate, la stazione di partenza, 526, questo mi dice che ad esempio dalla stazione 526 si raggiunge la 50, ma si raggiunge anche la 259. Magari anche altre, ecco, per carità, perché queste qui sono relative alla linea 1026. Eh, e quindi il database mi può dire molto facilmente, allora, sempre dalla tabella connessioni in questo caso, connessione dove ti impongo solamente la stazione di partenza where stazione di partenza è uguale a eh, prima abbiamo preso la 360 e se eseguo questa interrogazione mi dice che dalla 360 posso arrivare alla 231 oppure alla 180 e quindi questi sono i due dati che mi interessano e tra l'altro poiché non mi interessa l'ID di linea io potrei semplicemente estrarre l'ID semplicemente della stazione di arrivo anziché tutte le colonne e quindi queste sono informazioni che mi servono allora se io faccio una query di questo genere eh, avrò un insieme di risultati che mi dice che il numero di archi uscenti dalla stazione 360 è 2 e la stazione dopo che è la 231 ne ha altri due e quella dopo che è la 516 di cui ovviamente una è la 360 eh, e quella dopo la 516 ne ha altre due e va avanti così in realtà questi, qui siamo su un tratto lineare no? adesso non so dove sono sulla, sulla mappa ehm, ma siamo su un tratto lineare dove non ci sono biforcazioni se andassimo avanti probabilmente arriviamo al capolinea e al capolinea ovviamente ho una 259 ho una sola connessione e così via vabbè ehm, quindi faccio questo e lo ripeto per ogni stazione di partenza possibile tra l'altro nel frattempo mentre parlavamo come dicevo il grafo ha finito cioè il programma è terminato ha finito di creare il grafo Vediamo, proviamo a vederlo Allora, qui c'è tutto l'elenco dei vertici eccetera, poi vedete qua c'è virgola aperta, chiusa, aperta, quadra qua c'è questa aperta, quadra, chiusa che è l'elenco dei vertici e l'aperta, quadra aperta che è l'elenco degli archi e qui abbiamo tutti gli archi uno dopo l'altro 1, 2, 3 4, 5, eccetera eccetera e vabbè, qui va, va avanti ovviamente per molte molte linee eh, con tutte le coppie no, di stazioni che corrispondono ai vari archi. Della... Allora, lui, poveretto, ha fatto 300.000 prove, ma in realtà il numero di archi che ha inserito non è così tanto grande. Eh? Non ha, ha 300.000 eh, linee qua. Eh? Ne abbiamo molte di meno, perché ovviamente questo grafo è particolarmente sparso. Allora, eh, se noi vogliamo avere un'idea, potremmo stampare scusa, eh, format, ad esempio, il numero... Di archi e il numero di vertici eh, grafo con caricato con percento di vertici e percento di archi senza necessariamente stamparli tutti perché adesso abbiamo capito che ci sono abbiamo capito come sono fatti però sono anche difficilmente leggibili quindi stampiamo semplicemente un messaggio di questo genere okay? percento di numero di vertici è come lo ottengo? da this vado a capo ts.graph.vertexset set.size non c'è un metodo per dirmi subito quanti vertici ho ma c'è un metodo per darmi il vertex set e quindi la stessa cosa con gli archi edge set.size Quindi dal grafo mi faccio dire dammi il set di vertici e stampo la dimensione di questo insieme. Allora, ricevamo il metodo 2. Creazione degli archi. Metodo 2. Da un vertice. Vertice. Trova tutti i connessi. Quindi facciamo lavorare un pochino di più il database e un pochino di meno il programma. Torniamo a schermo grande, così riusciamo a leggere insieme il codice. Allora, in questo caso dicevamo, definiamo tutte le, le, le stazioni di partenza, fermata FP, fermata di partenza, e lì ovviamente le numero tutte e fin qua non, non cambia nulla. Ma poi per ciascuna di fermate di partenza io mi faccio restituire la lista di fermate connesse a questa. Quindi tutte le fermate raggiungibili direttamente, non raggiungibili adiacenti a, ad FP. Tutte le fermate. Facendo la query che abbiamo visto prima. A questo punto, una volta che ho questa lista, vorrà dire che dovrò creare una, aggiungere un arco per ciascun elemento di questa lista. Vabbè, allora scandisco questa lista, for fermata, fermata di arrivo, due punti connesse. Cosa dovrò fare? Beh, aggiungerò dis.graph un arco ad edge tra fermata di partenza e fermata di arrivo. Poi mi dite, ma anche qua hai messo un doppio loop e quindi alla fine sei sempre su una cosa che è grossa, che ha una complessità pari a n quadro. E beh no, perché il loop esterno mi dirà, ehm, iterererà n volte dove n è il numero di vertici, ma il loop interno itera un certo numero di volte che è pari al grado, anzi all'out degree del nodo. Allora l'out degree di un nodo sarà 2, 3, 4, non è 600, ok? Eh, la maggior parte dei casi abbiamo fatto un po' di query a caso ma veniva sempre due no? quindi la maggior parte dei casi eh, le stazioni connesse sono solamente due eh, e quindi non abbiamo una complessità pari a n per n numero vertici per numero di vertici bensì abbiamo una complessità pari a n per eh, grado del vertice eh, n per, per grado medio dei vertici eh, e quindi di fatto questo non è n quadro, bensì n quadro per la densità del grafo. No? Se, ci, se ci pensate che il grado di vertici, eh, la, il rapporto tra il grado medio di un vertice e il numero totale di vertici è esattamente la densità. È esattamente la densità del grafo. E quindi i se i vertici avessero un grado di uscita di 600 avremmo un grafo quasi completo e quindi di fatto non avremmo guadagnato nulla. Ma eh, poiché il gra la, la, la densità di questo grafo è circa 2,3 su 600, quindi il grado medio fratto al totale di vertici, eh, 2,3 su 600 è un centesimo, vuol dire che questo programma andrà 100 volte più veloce. Quindi avrà una complessità che non è pari a n quadro, ma a n quadro per densità del grafo. Per questo vi dicevo, quando parlavamo dei grafici, che la densità è un fattore molto importante per capire se un algoritmo vale la pena di essere implementato oppure no. Eh, se la densità qua fosse 0,8 non vale la pena, non guadagno quasi nulla. Poiché la densità qua è un centesimo, è molto bassa, eh, allora eh, vale la... vedremo che questo algoritmo funziona molto meglio di quello precedente. A patto ovviamente di andare a implementare nel DAO questo metodo. E allora facciamolo, ma non sarà un gran che complicato, ormai la query l'abbiamo fatta, quindi possiamo costruire un metodo nel DAO, torno nella classe DAO, public, eh, questa volta devo restituire una lista di fermata lo chiamo fermate connesse eh, quindi da questo l'avevo chiamato fermate connesse e quindi fermate successive fermate successive date da una fermata sola fermata di partenza se io ti do la fermata di partenza e tu mi dici quali sono quelle di arrivo e questo lo possiamo fare abbiamo già capito qual è la query perché l'abbiamo testata prima andiamo a prendere da Heidi con questa cosa qua che è molto semplice tra l'altro ecco io scusate magari ci metterei davanti un distinct ecco Che dite? perché se per caso eh, io avessi una, una stazione con più linee la stazione 1 che collega che si collega con una linea a una stazione 2 e con un'altra linea sempre a stazione 2 allora con questa query il 2 mi comparerebbe due volte è uno spreco perché ovviamente io l'arco lo devo mettere una volta sola perché è un grafo semplice quindi evito eh, di farmi generare dei duplicati semplicemente li blocco prima nel database no? quindi è sempre meglio non avere, i dati piuttosto, non avere i dati inutili piuttosto che averli e doverli poi cancellare o gestire dopo allora eh, dopo il copia e incolla mettiamo a posto questa query per farla sembrare una stringa decente in java quindi metto uno spazio qua metto uno spazio qua e metto il punto interrogativo al posto del parametro. Ricordatevi questi spazi, che se io non mettessi lo spazio, andando a capo con la stringa così avrei la W di where e la E di connessione attaccate e questo creerebbe un errore di sintassi. Quindi quando vedete una stringa, una query che vi sembra perfetta, ma invece il database vi dice che è un errore di sintassi, eh, ricordatevi di andare a controllare gli spazi allora una volta che abbiamo questa query eh, ovviamente faremo la stessa cosa che si fa sempre quindi creiamo una connessione la chiediamo al nostro dbconnect dbconnect.getconnection che la prenderà in prestito dal pool magari la chiudiamo così non ci dimentichiamo di farlo dopo queste parti sono un po' ripetitive ovviamente ma no? come abbiamo già già eh, ok adesso qui mettiamo tutto in un try catch ci mettiamo dentro anche questo tanto male non fa così abbiamo tutto in un unico blocco e a questo punto facciamo l'istruzione vera e propria statement, prepare statement uh, st uguale connection.prepare dsql a questo statement dobbiamo settare un parametro ce n'è un solo uno e deve essere fp fermata di partenza get id fermata Eseguo la query, result set res uguale statement.executeQuery, fin qua tutto standard, e adesso questo result set ovviamente mi dovrà popolare il risultato che ritorno, la list fermata, eh? che dovrò list fermata result uguale new. ArrayList di fermata lo creo all'inizio e così semplicemente qua farò un result.add ehm, no, non è una lista di fermata ma è un... ecco qua, qua si complica un pochino la vita ehm, io questa query non mi dà un oggetto fermata ma mi dà l'id della stazione l'id della, della fermata quindi io qua dovrei conoscere eh, non posso, allora io posso, quello, ciò che posso fare dal result set vediamo un po', result set posso chiaramente prendere id stazione di arrivo che è ciò che ho richiesto però per poterlo aggiungere al grafo io ho bisogno non solo di dire stazione di arrivo, ma dell'oggetto stazione di arrivo, dell'oggetto fermata corrispondente alla stazione di arrivo. Allora qui ho, ho due modi. Perché... Da qualche parte dovrò prendere questo intero e convertirlo in un oggetto fermata. Lo posso fare dentro il DAO, e quindi prendere questo numero intero, eh, int id arrivo, id stats. IDFA. ID L'ID della fermata di arrivo. ID fermata arrivo. E devo trovare l'oggetto fermata corrispondente. Qui ho due scelte. Posso decidere che eh, questo metodo del DAO deve fare questa conversione e quindi deve convertire questo ID fermata di arrivo in un oggetto fermata. Oppure posso decidere che questo metodo del DAO ritorni un, metodo, una, un tipo integer, quindi una lista di interi, e poi ci penserà il model a farsi la conversione tra la lista di interi e la lista di fermate. Quindi in realtà questa è la lista di fermate sarà una lista di interi e quindi quando devo aggiungerlo devo convertirlo. Ovviamente da qualche parte lo devo fare. A me pare più pulito, proprio per il ragionamento che abbiamo fatto un attimo fa, eh, di eh, far fare questo lavoro al DAO. Ma il DAO, poveretto, come fa avendo un numero intero a, crearmi, a restituirmi un oggetto fermata? Lo può fare in due modi. Lo può fare in due modi. Uno, faticoso. Beh, ho un numero intero, faccio una query e ottengo l'informazione sulla fermata. E poi mi costruisco un oggetto fermata. La, eh, però è un po' uno spreco, perché devo fare una query per ottenere un'informazione che ho già. Perché il model, l'elenco delle fermate, ce l'ha già. Quindi tanto vale che il DAO usi questa lista per trovare l'oggetto fermata corrispondente. Ovviamente trovare eh, una, un elemento all'interno di una lista di fermate, trovare quale fermata ha l'ID specificato, quindi qual è la fermata con l'ID 402, eh, devo scandirmi tutta la lista che è un'operazione poco efficiente allora qua entra in gioco eh, il pattern di programmazione che abbiamo già visto che è quello della identity map torniamo indietro al problema il problema è eh, la query mi restituisce un ID fermata mi restituisce la chiave primaria e quello è il modo normale di pensare del database a me serve un oggetto come faccio a ottenere l'oggetto? metodo 1 lo chiedo al database quindi faccio una query in più Metodo 2, probabilmente questa informazione ce l'ho già, la rendo facilmente accessibile costruendo una mappa. Una mappa che mi faccia già direttamente la corrispondenza tra, la fermata, eh, tra il numero intero ID della fermata stessa e l'oggetto fermata che lo rappresenta. Costruire questa mappa è facilissimo, perché una volta che io ho ottenuto tutte le fermate, eh, basta semplicemente aggiungere questi riferimenti. Allora, facciamo questo passo in più. Creiamo dentro il modello una mappa che mappi degli interi su delle fermate. Fermata. Questa mappa sarà un java.util.map, attenzione a quale prendete, che a volte il primo non è quello giusto. E la chiamo fermate id. Map, così mi ricordo che cos'è è l'identity map legata alle fermate questa mappa la posso inizializzare appena ho letto le fermate quindi il get all fermate mi dà tutte le fermate e da queste io posso inizializzare l'identity map potrei anche inizializzare addentro il DAO eh? è uguale in questo caso ce l'ho qua comoda allora il fermate dopo che ho ottenuto le fermate come lista inizializzo l'idmap new uh, hash map integer, beh, integer il tipo lo conosce già e iter sulle fermate f ferm, list.fermate, per ciascuna fermata aggiungo la scorciatoia No, scusate qua, hashmap devo mettere java.util e fermata. In si chiama fermate. Eh, devo aggiungere la scorciatoia. Quindi fermate id map.put, la put, la chiave f.get id fermata il valore F. Quindi ho una mappa che mi eh, mappa appunto scusate la ripetizione l'id della fermata sull'oggetto fermata mm? eh, qui vediamo cos'è che pensa arrabbia questo signore qui di devo parametrizzare parentesi. Eh, qua. ok ok, c'è una parentesi di troppo quindi in questo caso ho preso le fermate la lista ce l'ho la lista di fermate la sto usando più volte ma mi costruisco anche in più una mappa che mi sia di fatto una versione accelerata per poter passare dall'ID alla, alla, alla fermata stessa. Iter ovviamente, ho un ciclo qua che mi itera 600 volte, ma lo faccio una volta sola all'inizio. E poi ho tutto dentro la mappa, che è un tempo d'accesso costante. Ricordiamoci che il tempo d'accesso a una mappa a una tabella di hash è OD1, se la tabella di hash non degenera. Quindi riesco a lavorare, a ottenere l'oggetto fermata, fermata partendo dall'ID con un costo che è OD1, costante, senza dover ricorrere al database. Questa mappa ovviamente è oro che cola per il DAO, il quale deve, deve, ha l'intero, il numero intero e deve ottenere l'oggetto. Allora possiamo prendere questo e passarlo al DAO. Quindi facciamo in modo che questo metodo delle fermate successive, oltre alla fermata, che è il valore che gli serve, riceva anche l'idmap, map integer, virgola fermata, Fermata id map. Quindi avendo questo, il DAO può molto facilmente, adesso ha questo eh, numero intero, può aggiungere alla lista di fermate un oggetto fermata ottenuto, ottenendo, interrogando l'id map, map. come è che l'ho chiamato? fermate id map idmap.get id fermata di arrivo. Quindi io estraggo dal database un intero, intergo l'idmap, mi faccio dare l'oggetto e aggiungo la lista all'oggetto. Qui ci vogliono le apici doppi e non singoli. Ok, dovremmo essere abbastanza a posto. E poi, eh, dopo che ho chiuso la connessione, ritornerò il risultato. Ma questo è risultato, guarda, lo posso, sì. lo posso anche mettere in fondo, così Java non si arrabbia. vede un return. Nel caso in cui arrivi da sotto e eh, con un errore, ovviamente, ritornerà un array list vuoto. Perché l'ho appena creato fuori, ma non, non sono riuscito a riempirlo se si è verificata un'eccezione. Ma a parte l'eccezione, questo dovrebbe al caso nostro. Quindi abbiamo fatto la query, la query ci ha dato i numeri, attraverso l'idmap dai numeri passiamo ai valori, ricordiamoci che l'idmap dobbiamo averla creata prima, ovviamente, prima di poterla usare, ma l'abbiamo creata subito quando abbiamo letto le fermate all'interno del model. Fatto tutto questo giro possiamo tornare al nostro metodo di creazione degli archi dove sostituiamo a questa frasetta in, in italiano eh, il metodo del DAO, fermate successive, che riceve FP, cioè la fermata di partenza, e l'idmap delle fermate. Quindi proviamo a commentare il metodo 1, che funzionava ma era lento, e, e proviamo a vedere come si comporta questo secondo metodo. Facciamo run, e ovviamente abbiamo un'eccezione, ma non possiamo sperare di, di beccarla giusta al primo. vabbè oh certo, certo, certo, certo, qui mi dà tante eccezioni. Current position is before the first row. Perché non ho iterato sul result set, mi sono fatto perdere. Cioè ho fatto, mi sono concentrato no, sull'idmap E poi mi sono dimenticato di fare eh, il while per iterare sul result set. While result set.next e ho fatto per errore getint essendo prima della prima riga, quindi non sono ancora dentro il result set, no, devo iterarlo così wirezelt.next allora a questo punto per ciascuno di questi vado a prendere l'id e lo aggiungo e poi chiudo la connessione ok riproviamoci eh, eh, questo è un altro, è un altro mestiere eh? 619 vertici 1428 archi creati in, in meno di un secondo ci aspettavamo era eh, 500, almeno 100 volte più veloce quindi da 5 minuti siamo scesi a qualche, a, fra, a qualche secondo, così contato eh, a spanne. Quindi in questo caso cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato un pochino di più. Abbiamo fatto una query che non ritornasse un valore solo, ma ritornasse direttamente un insieme di archi destinazione. In questo caso, in questo database, era facile da trovare, per fortuna. Eh, ci siamo fatti aiutare dall'IDMap per poter ragionare con gli oggetti, perché se avessimo avuto l'intero qua non potevamo aggiungerlo al grafo non vuole un intero, vuole un oggetto fermata e quindi avrei dovuto scandirmi la lista Vabbè. con l'IDMAP ho evitato la scansione della lista eh, e quindi ho avuto un'operazione molto più rapida da parte del DAO per ottenere ehm, l'oggetto fermata e ho aggiunto l'arco quindi questo è il, un pochino il modo più veloce eh, esiste anche un terzo modo in questo caso non è necessario, questo, questo metodo qua ha la complessità pari a n. n, se vogliamo, per una query che potrebbe essere un pochino più pesante, per il grado medio dei vertici. Quindi il metodo 2 è preferibile rispetto al metodo 1 se il grado medio dei vertici è basso rispetto al numero di vertici, che come dicevo prima è uguale a dire se la densità del grafo è bassa. Altrimenti se la densità è alta, quindi il, grafo, il grado medio dei, dei vertici è circa uguale o dell'ordine di grandezza del numero di vertici, non ci stiamo guadagnando nulla. Esiste anche un altro metodo eh, che sarebbe quello di farci dare direttamente dal database se ci riusciamo già esattamente gli archi che ci servono. Quindi io provo a scrivere creazione degli archi metodo 3, e lo chiamo il database, mi dà da già, mi chiedo al database l'elenco degli archi. Poi magari cerco di scriverlo in italiano, e elenco. Ok. Cosa vuol dire? Torniamo su ID. Vuol dire che io ho questa tabella connessione, ma questa tabella connessione non è che sia molto diversa da quello che mi serve per creare gli archi, come sempre, di nuovo ripeto, ho preso un database molto semplice, che è questo qua di Metroperis, che ha già le informazioni come ci servono, poi più avanti magari le cose si complicheranno, ma adesso qui ci serve capire il concetto. E quindi, di fatto, se io vado a vedere solamente la colonna stazione di partenza e stazione di arrivo, eh, sono già esse stesse le coppie di stazione partenza e stazione di arrivo, fermata di partenza e stazione di arrivo, cioè inizio e fine di un arco, che devo mettere nel mio grafo allora perché non faccio una query semplicemente select eh, ID stazione di partenza virgola ID stazione di arrivo from connessioni e questi risultati questo mi dà ovviamente un elenco di 1476 righe ciascuna di queste righe Quasi, tra un attimo lo, lo ve lo spiego, ma qua ciascuna di queste righe quasi è eh, un, ehm, un arco del grafo. Dico quasi perché il grafo noi sappiamo, perché l'abbiamo appena calcolato con il metodo 2, ha 1428 archi, non ne ha 1476, ne ha di meno. Eh? Perché ne ha di meno? Vabbè, Perché questa query ovviamente mi darà tutte le connessioni possibili e se tra due stazioni c'è più, più, più di una connessione ci sono due connessioni più quindi ci sono più linee che collegano con le due stazioni questo eh, arco sarà ripetuto se io voglio vedere eliminare questo fenomeno un bel distinct davanti dovrebbe darmi 1428 1428 archi sono esattamente 1428 righe risultanti da questa query. Quindi vedete che questa query che a questo punto non ha più neanche un parametro perché lei sa tutto, mi dà tutto, mi dà esattamente gli archi che mi servono. Punto. Allora io posso costruire una lista che contiene coppie di questi elementi qui e sono a posto. E eh, io costruisco già direttamente l'arco con una complessità, con un ciclo che cicla esattamente il numero di archi, un numero di volte pari al numero di archi e ovviamente di meno non posso fare quindi una complessità lineare nel numero di archi poiché devo aggiungere 1400 archi non posso sperare di iterare meno di 1400 volte però sicuramente eh, è, è, è la versione che dal punto di vista del codice Java è la più efficiente dipende ovviamente dal punto di vista della query SQL ci sono alcuni database in cui l'informazione è già qua immediata e quindi eseguire questa query è, un ist è istantaneo ci sono altri database in cui avere una query in cui mi dia già esattamente gli archi e potrebbe essere, eh, diciamo così, anche difficile da eseguire, o per, non, non, non necessariamente difficile da scrivere, ma di lenta esecuzione. E allora a quel punto, per evitare di affossare il database, inchiodarlo con una query che magari gira per 10 minuti, allora magari mi conviene, lato Java, fare tante query più piccole. Quindi il discorso metodo 2 e metodo 3 sono un pochino ehm, alternativi. E vanno valutati in funzione della complessità che avrei nel database avere una query che mi dia tutto. Proviamo a implementare anche questo metodo 3. Allora questo metodo 3 semplicemente mi dice chiedi, all chiedi al dammi una lista di coppie di eh, fermate, eh, coppie, chiediamolo al DAO, DAO coppie fermate, una cosa di questo genere, e a questo punto itero per ciascuna di queste due coppie, eh, coppie, non è Java questo, eh? sto solo scrivendo in italiano, pseudocodice, cosa voglio fare, eh, semplicemente a questo punto aggiungerò graph, Add Edge, coppia, punto, partenza, C, si chiamava l'elemento, partenza, C, punto, arrivo. La fermata di partenza e la fermata di arrivo di, di ciascuna coppia. Quindi in questo caso tutto il lavoro lo fa il DAO, mi deve dare già esattamente l'elenco delle coppie, partenza e arrivo, degli oggetti fermata, e una volta che ho queste coppie semplicemente le traduco in archi e le aggiungo al grafo. Mm? Eh, quindi dovrò in qualche modo avere eh, un metodo del DAO, coppie si scrive con una O e due T, eh, dovrò creare un metodo del DAO che, eh, che restituisca non una lista di fermate ma una lista di coppie di fermate. E, eh, ovviamente dobbiamo a questo punto creare un oggetto che contenga una coppia di fermate quindi un oggetto proprio di servizio che, che, che sia utile per, eh, affinché il, il DAO possa comunicare col model eh, questo tipo di oggetto è un po' una cosa noiosa però tutto sommato è abbastanza rapida quindi vediamo un attimo come farlo in questo caso lo, lo posso chiamare un oggetto coppia fermate fermate che sarà un oggetto in questo caso che contiene private fermata fermata di partenza private fermata fermata di arrivo e questo oggetto avrà semplicemente i suoi costruttori e i suoi getter sector quindi source se costruiamo definiamo il costruttore i due metodi e poi definiamo i getter selector di FA e di fermata di arrivo e fermata di partenza. Quindi coppie fermate è questo oggetto che ci servirà a far sì che il, il DAO, in questo modello, restituisca una lista di oggetti che a questo punto esistono, prima avevo solo scritto parole, ma adesso eh, coppie fermate questa coppia fermate eh, iter, iteriamo su queste coppie che il DAO ci restituirà col metodo che scriviamo tra due minuti e ad edge c.get fermata di partenza c.get fermata di arrivo hm? quindi eh, dobbiamo solamente creare questo oggetto in più perché purtroppo in Java ho, posso restituire una collection sola e non, una, una, una, e non due quindi ho bisogno dell'oggetto con cui costruire eh, questa collection ci manca ancora ovviamente la creazione di questo metodo coppie fermate lo possiamo creare direttamente dentro il DAO ecco ricordiamoci che ovviamente il DAO avrà il problema di prima lo stesso problema di prima che è quello che lui deve conoscere eh, l'ID map delle fermate perché eh, altrimenti avrà solamente dei numeri interi quindi eh, ci ricordiamo già di passare già subito la fermata idmap. Allora a questo punto il model dovrebbe essere a posto se eh, ovviamente esistesse nel DAO questo metodo. Questo metodo che riceve una, un idmap di fermate e restituisce una lista di coppie fermate. E noi sappiamo come realizzarlo questo metodo perché è un metodo che semplicemente dovrà eseguire questa interrogazione. Questa query. Che avevamo pronta qui, plaf, e quindi possiamo inserirla, per questo punto può anche starci su una riga sola, così, punto e virgola, eseguiamo questa query e quindi ovviamente sempre le stesse cose, connection con uguale dbconnect.getConnection, statement. st uguale con.prepare, eh, connection.close mettiamolo, ricordiamoci di mette il try-catch con tutto dentro. Quindi anche connection lo sposto dentro qui close lo sposto dentro. Eccoci qua. E a questo punto devo semplicemente questo statement eh, Um, iterare sulle righe del, del risultato che sono queste 1428 righe come abbiamo visto prima per ciascuna riga creare un oggetto coppia da restituire e quindi avrò una lista di di coppia eh, coppia fermate result che creo all'inizio array list e per, ciascuna, devo la query, set per ciascun risultato della query costruirò una coppia coppia fermata, chiamiamola C, costruendo un nuovo oggetto coppia fermate a cui passerò stazione di partenza, stazione, fermata di partenza e fermata di arrivo. La fermata di partenza la ottengo dalla idmap, fermata idmap, uh, get il numero che arriva dalla query, quindi la stazione di partenza id statsp della mia interrogazione, quindi string uh, int id underscore statsp. e la fermata di arrivo sarà uguale quindi prenderò eh, la stazione di arrivo che è un intero questo intero attraverso l'idmap mi dà l'oggetto fermata e quando ho finito tutto restituisco il risultato Quindi è di nuovo eh, semplicemente scandire il risultato di una query e eh, prendere questi numeri interi, convertirli in oggetti attraverso il DMAP e accodarli in questa lista che poi il modello andrà a, a, a scorrere per creare gli archi. Allora, noi ci aspettiamo adesso che se noi eseguiamo il modo 3 anziché il modo 2 di creazione del grafo, no scusate ho commentato il 3 invece devo commentare il 2 commentiamo il metodo 2 ci dovremmo aspettare di trovare se non ci sono errori che provvederemo prontamente a correggere ma se non ci sono errori dovremmo trovare anche qua 619 vertici e 1428 archi Andiamo a eseguire il model che ci dice 619 vertici e 0 archi, perfetto quindi abbiamo sbagliato qualcosa nella nostra Quiri. vediamo un po' cosa abbiamo fatto qua sì perché abbiamo creato l'oggetto C ma non l'abbiamo aggiunto al risultato abbiamo fatto il lavoro ma l'abbiamo buttato via quindi riproviamo ok perfetto 1428 archi e 619 vertici esattamente il risultato che ci aspettavamo quindi in questo terzo metodo, la complessità qual è? La complessità è esattamente il numero di archi, quindi di meno non si può, perché ovviamente dovendo aggiungere N number of edges, numero di archi, archi, e dovrò almeno iterare quel numero di volte, ma tutta la complessità sta sulle spalle del database. Se il database è ben indicizzato, ha le informazioni organizzate bene e quindi ottenere quella informazione, è, è agevole, è rapido, allora questo è il metodo più rapido di tutti eh, richiede un, po di, un pochino di lavoro in più, abbiamo dovuto creare ovviamente l'idmap, abbiamo dovuto creare l'oggetto di appoggio ma alla fine abbiamo un risultato che è veramente istantaneo, eh, di, meglio, di meglio non si può fare eh, però ci sono alcuni casi, eh, soprattutto quando gli archi che dobbiamo creare devono richiedere al database di fare dei confronti che non siano confronti di uguaglianza e quindi le join non funzionano direttamente eh, tipicamente se trovo tutti gli archi in cui un elemento è, è maggiore oppure viene dopo oppure viene insieme a un altro quindi devo avere delle query annidate con dei, dei confronti che sono maggiore o minore e non sono uguali perché nell'uguale ovviamente voi sapete che la join lavora sugli sull'indice mentre il maggiore o minore deve scandirsi i dati eh, allora magari quella query per ottenere direttamente i risultati è poco efficiente e quindi rischia di eh, diciamo così, impiegare il database, impegnare il database per molto tempo allora in quel caso eh, probabilmente eh, rischia di essere più leggero, più efficiente diciamo, magari simile dal punto di vista del tempo ma, ma diciamo così, con un uso migliore, meglio distribuito delle risorse il metodo 2 che abbiamo visto prima eh, in cui dato un vertice mi concentro su quel vertice lì e trovo i suoi adiacenti e ricordiamoci che tutti questi metodi siano un pochino più evoluti sono sempre dei casi particolari a cui ricorriamo quando il metodo più becero, l'uno, il più semplice di tutti non funziona, cioè su grafi che abbiano eh, da qualche centinaio di vertici in su se il grafo fosse più piccolo non, ha, non vale la pena né creare di map né fare delle query più avanzate perché di fatto i tempi di esecuzione sarebbero comunque confrontabili di qualche centinaio di millisecondi quindi al di sotto di un secondo cosa sto ad ottimizzare, no? non, vale, non vale la pena, eh, ma ovviamente quando le, il problema diventa più, più, più complesso eh, beh allora ci, diamo, ci dotiamo di strumenti più evoluti, quindi noi abbiamo lì sotto un database un database che è pronto e capace a fare delle query molto complicate, cerchiamo di sfruttarlo cerchiamo di non fare noi in Java il lavoro che in realtà il database potrebbe fare molto più facilmente di noi Adesso questo, nei primi esercizi faremo questi ragionamenti, poi così vedremo i vari metodi eh, di lavoro. Eh, ma poi almeno abbiateli diciamo in mente, no? metodo 1, 2, 3, un arco per volta, un vertice per volta, tutti, le, tutti gli archi insieme, che sono questi tre metodi, eh, eh, e così quando vi approcciate a un, a un nuovo esercizio, a un nuovo problema, mh, provate a ragionare un, un paio di secondi su quale strada scegliere, su quale eh, metodo usare per implementarlo. Con questo vi lascio ovviamente la soluzione dell'esercizio su GitHub e vi saluto fino alla prossima settimana.